Eh, grazie Presidente. Allora stiamo parlando di eh, una convenzione che riguarda il quarto municipio una convenzione stipulata nel 2004 con la società CAM per la realizzazione di alcune opere pubbliche necessarie alla città e ai cittadini di quel, di quel municipio <coughs> però è successo che questi patti convenzionali che erano particolarmente critici per l'attuazione della convenzione stessa e sono stati oggetto di numerose interlocuzioni e commissioni eh, inoltre c'è stato poi una, un intervento del Tar che ha eh, insediato un commissario ad acta e attualmente si sta procedendo a una transazione proprio per eh, evitare all'amministrazione di sperperare risorse pubbliche e quindi una sorta di tutela per, per la, proprio per l'amministrazione capitolina per cui eh, con una memoria di giunto si è dato indirizzo proprio di eh, procedere in questo senso quindi con questa mozione noi siamo a chiedere che eh, la il Comune di Roma realizzi con risorse proprie le opere attese dai cittadini e non realizzate dalla CAM con la Convenzione. Stiamo parlando della ristrutturazione della scuola pubblica dei Via Pellio e l'individuazione di uno spazio esistente o la realizzazione ex novo di un edificio ad adibirsi a servizi pubblici di quartiere. Proprio perché attualmente se dovesse farli la ditta CAM. Ci costerebbero tre volte tanto, stiamo parlando di 14 milioni contro lavori che potranno costare fino a 5 milioni. Quindi per questo è stata presentata questa mozione proprio a tutela dell'amministrazione capitolina. Grazie.